Amare non è liberarsi di cose che ormai non servono più. Prendo lo spunto da eh, quelle che sono un po' le, le situazioni che accadono no? nelle realtà parrocchiali. Molto spesso si assiste a questo scarico di materiale. Sono persone che arrivano, aprono il cofano della propria auto e scaricano tanta di quella roba, vestiti locoli, scarpe vecchie, giocattoli spaccati e con tanta gioia dicono di fare la carità, stanno facendo la carità, ma no è perché vogliamo donare, vogliamo fare una donazione, ma molto spesso questa donazione nasconde piuttosto la volontà di liberarsi di qualcosa che non serve più davvero che molto probabilmente non può servire nemmeno ai poveri, i rifiuti, no? la monnezza lì con la Napoli, la spazzatura, purtroppo a noi i sacerdoti ci capita spesso di trovare questa monnezza scaricata ai cancelli, dinanzi alle porte delle chiese, dentro le chiese in qualche caso, c'è da dire anche che c'è chi è così legato alle proprie cose che non dà nemmeno il superfluo, nemmeno la monnezza, eh, insomma la carità non è questo. La carità è ben altra cosa, l'etimo della stessa parola carità deriverebbe da carus, da caro, qualcosa di caro che mi appartiene, qualcosa a cui io tengo veramente. Ecco perché Gesù questa domenica loda il gesto della vedova, l'obolo della vedova, ha dato tutto quello che aveva, non il superfluo come avevano dato gli scribi e i farisei. In discussione quindi non è la quantità, ma è la qualità del dono, è lo stile di vita di una persona credente che non può essere quello di dare i rifiuti agli altri, ma di dare un pane, perché è l'unico pane, di dare un piatto con la consapevolezza che io non potrò averlo un altro piatto, di dare quel pane per, con la consapevolezza che non potrò comprarlo, ricordo che la cugina di Don Bello in qualche situazione aveva detto che eh, appunto il vescovo, il santo vescovo di Dottorino Bello quando riceveva in dono qualcosa, parlava delle scarpe, se ne liberava subito, perché aveva le sue scarpe, non aveva bisogno di altre, le donava subito ai poveri. Riguardo a, a questo, la, Dott. Bello ci diceva no, che anche bisogna dare un'anima alla carità. Se manca l'amore da cui partono le opere, diceva se manca la sorgente, se manca il punto di partenza che è l'Eucaristia, ogni impegno pastoriale risulta solo una girandola di cose, ecco, non dobbiamo entrare in questa girandola, ma dobbiamo dare un'anima, dobbiamo dare un senso al nostro agire da cristiani, che sia sempre solidale e attento, soprattutto ai più poveri tra noi.